Zombie Apocalypse Buongiorno ragazze e ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video che riccio oggi. Dunque, eh, sono uscita e sono rientrata subito a casa. A fare tanti. Oddio mio, vabbè. Niente, scusate, allora i miei artisti preferiti hanno appena anzi, una pagina. I miei artisti preferiti hanno aperto cioè ha pubblicato. Scusate, hanno pubblicato una storia su Instagram. Vabbè, dopo la guardo. Adesso preferisco fare il video. Vabbè, che dire se questo video vi piace, mettete un like e se vi piace il contenuto, appunto, il video oltre a mettere like, commentate, se va iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i prossimi video aggiornamento. <ride> e niente, allora come state? Spero bene, nuovo video, appunto, che criccio. Dunque, mh, oggi nulla di che e, mh, finalmente mi sono sistemata a parte questa macchietta qui, che sono eh, peli ormonali, ma vabbè, dettagli. Eh, se qualcuno esperto mi sta ascoltando e dall'ascolto di questo video mi guardi bene che cos'è questa roba perché io non ti sto capendo niente. Secondo me è roba da fare con il laser o la luce pulsata, ma io non lo so cosa posso fare, quindi eh, ci vuole uno che sappia o una che sappia veramente cosa fare con questo laser, cioè con questo aumento mio perché io non lo so. E <coughs> niente. Allora, eh, scusate se mi trovate un po' con la voce strana, come se fossi soffocando, ma <coughs> ho un po' di catarro, nulla di grave, non mi pretendete, però eh, come potete ben constatare, io eh, sono un po' <coughs> presa sia di naso che di gola, ma tutto nella normalità già. E eh, quindi eh, che dirvi? Nulla, mi piace fare video che come sto facendo in questo momento e mi sto guardando forum ma eh, ho detto perché non fare un video che cliccio ed eccomi qui a fare un video che cliccio. Nulla, praticamente eh, oggi mi sono truccata con questa mascara qui che ovviamente ancora è interminabile, forse sì, forse no, non ne ho idea. Penso che questa mascara qui si sta un po' asciugando, perché da quando l'ho utilizzato, l'ultima volta anzi la prima e l'ultima volta che l'ho aperto, da stamattina ai giorni passati, la prima volta che l'ho aperto era bello pregno di, di, di prodotto. Adesso sembra che si sta un po' asciugando, tanto che lo sto terminando e vabbè ci sta, dai. Però mi è, pi mi è piaciuto, mi continua a piacere, ma... Eh, peccato che non, non so dove reperirlo se in farmacia, o se da Douglas o se proprio mi vediamo per il momento devo prenderne altri di mascara dalla mia postazione di trucco, ovvero da, dalle cassette che ho lì o di qua o di su, dietro il telefono, non lo so, però questo mascara mi sta piacendo tanto. Ma al momento non lo riacquisto, lo riacquisterò se sarà in seguito al momento altri mascara in uh, in ambidamente in, uh, in scorta quindi questo non lo, non lo voglio buttare casomai questo qua sarà come da simbolo per vedere da simbolo sarà come come posso meglio spiegarmi da da um, questo mi fa come da, non lo so come da modello per capire se in modo di dire per, per capire se ne hanno un altro come questo uguale, non ne ho idea. Comunque lo scovolino ve lo faccio vedere per chi già non lo sa, o lo sa comunque, questo è lo scovolino, vedete? Già, questo qua, bello bello bello, cicciottoso, non molto cicciottoso, non appena. Poi eh, come correttore cosa ho utilizzato, se lo trovo, non credo che lo trovo. Allora, come correttore, mamma mia, tanta roba che ho qua, ho tantissima roba, perché non trovo il correttore? Ma, non è che l'ho perso? No, era talmente in fondo della borsa, con la, la pochette, che non lo trovavo. Allora, questo è il correttore, un po' zozzetto, ti riesco a parlare UG? Non credo. Hm? <ride> infallibile della L'Oreal eh, quindi questo è un 327 cashmere non è male per niente ma eh, devo constatare che veramente mi copre occhiaie alla grande però ehm, vorrei altro perché mi vorrei coprire tutte queste discromie che ho io non ne ho molte ma questo qui quando, faccio, quando mi tolgo con la pingetta non è il massimo vorrei proprio qualcosa di più strong a parte questo correttore. Ma al momento mi faccio bastare questo perché non ho altre scorta anche di questo. sappiatelo Poi come cipria, come cipria ho provato questa, anzi sto continuando a usare questa, l'ho testata parecchie volte e mi sta sta piacendo questa è questa della Rimmel eh, Stay Matte Powder matificante, appunto, perché questa si fissa bene un buon fissaggio infatti non va nelle pieghette, per fortuna almeno a me non va nelle pieghe poi non lo so se anche voi la utilizzate. poi illuminante oggi non l'ho utilizzato ed è questo qua della mia capiglia che ve lo proprio, pazienza come mm, blush ho utilizzato sempre questa è la rivel che se ne, ne ho messo poco perché sennò no, raga effetto se lumpa lumpa ovvero non lumpa lumpa che sto di effetto ai di le caprette ti fanno ciao <ride> scherzo a parte questo ho utilizzato anche questo qua che lo sta facendo tutto il sorchetto ovvero il uh, buco non so come sto facendo forse perché mi sta piacendo molto questa terra vedete bella bucata chissà come sto facendo forse perché mi sta piacendo molto di più usare sia la terra il bronzer Inverno che d'estate, ma qui non faccio differenza. Tutti e due li utilizzo sia cioè inverno che d'estate. Poi il blush, questo qui ve l'ho fatto rivedere. E come eh, matita per le sopracciglia, no, cosa sto dicendo? Sì, vabbè, per gli occhi, la rimetta interna esterna, cioè qua. Ho utilizzato questo ombretto qui, questo che si vede anche un po' il ditino che ci ho messo questo qua l'ho utilizzato con questo pennelluccio um, qua per fare l'eyeliner vedete? Cioè, l'ho messo qui nella rima interna dell'occhio poi per fare le sopracciglia e, e ridefinirle ho utilizzato questi due uno della Douglas e l'altro della Rimmel che mi sta terminando ma vabbè poi ce la butterò ma non credo ultimo, ultimo um, di questi e poi ne, ne userò ne metterò in uso un altro di matita poi per eh, mh, uniformarlo ho utilizzato questa qui della Rimmel sempre tattoo ultimo per dare una bella spolverata di ridefinire il make up ho utilizzato questo qua per il bronzer sempre questo pennello e basta a posto questo è fare solo un leggero contouring, questo qua, ma contouring io non lo so fare, ma almeno ci ho provato. Nel mio intento ci ho provato ed è questo. E niente. Poi, per quanto riguarda oggi, sono uscita un po' in giro al porto: non ho fatto nulla di chissà che, però, ho visto mio, mio, mio, mio zio e mio cugino, e in, in fine dei conti sono andata un po' in giro per il porticciolo. Nulla di che e poi basta non, ho, non sono uscita a fare quelle compere perché non ho voglia di comprare tra l'altro il mercato non c'è oggi c'è il venerdì e basta è il mercato settimanale di ogni venerdì che, che viene e quindi oggi nada, de nada. tra l'altro ho un pantalone che ho preso proprio il mercato del venerdì cioè mi è costata all'incirca una cifra di 5 euro eh, scarsi scarsi, ma non, non è male, anzi è bel comodo, caldo e, e mi sostiene bene bene tutte le mie gambuzzi, niente. Gambuzzi, quello che voglio dire, tutto il mio busto fino al, alle gambe, niente. A parte queste friage <ride> che sto dicendo. Dunque... Ehm, a parte quello, ho fatto una bella passeggiatina, mi sono bella sgranchita le gambe e poi, e poi, e poi mi eh, sono andata eh, dopo il porticiolo, sono ritornata a casa, mi sta guardando il forum ho detto perché non registro questo video, Che chissà quanto potrà durare non lo so, non lo so, non lo so e niente, poi come profumo cosa ho messo oggi? tanto per incominciare ho utilizzato questo qui della I Tesori d'Oriente, yeeeh vai, questo qui, te verde e verbena, si sì, lo so, Eva, e non si può sentire, lo dicono quasi tutte le youtuber, io youtuber non mi sento e nemici ci vedo, però se sarò su youtube qualcuno mi ha detto, ma perché dici se non si, anche se fai video sei una youtuber, ti definisci una youtuber, sei una youtuber? Beh, avete capito che... Avete, ne, vabbè, gli ci sta che possono dire così. DM M, per non dire di altro. Comunque, eh, avete capito il soggetto che mi ha descritto così? Non so che... uno senza profilo, non so che, profilo, non so che posso essere stato a dirmi non, perché ti definisci una youtuber. Vabbè, io non lo sono una youtuber, però ci chi mi ha detto che io... Eh, vabbè, lasciamo perdere, va. Aspetta secondo, ragazzi. Che si sta facendo piuttosto buio nonostante fuori è una bella giornata un attimo. Okay. stavolta c'è la luce in camera solo che io aspettate un attimo voglio rimettere un po' più ok adesso c'è più luce comunque questo è il, um, il tesoro d'oriente è da una performazione fantastica molto molto molto molto buona solo che all'inizio lo parecchio ovvero ho bocciato parecchio finché poi non mi ci sto trovando da dio top molto buono al bacio non senza esagerare senza esagerare ma mi è stra stra, stra piaciuto poi poi cosa viene in fin dei conti eh, mm, come eh, siero sto utilizzando prima del trucco perché per il trucco non esiste solo prima del trucco questo qui che l'ho visto da make up idea ed è strabuono e anche da Giulia Cova se non ero mi stava cadendo, aiuto e anche questo non è male col pump erogatore che eh, non vi sbagliate quindi potete metterne, dosarne quanto volete io a volte quando lo doso un po' me ne esce troppo quindi bene i dettagli scusate, oddio c'è una bambola una matriosca, una matrioska che fa rumore però vabbè e quindi questa è, è Vichy, Vichy eh, la sto utilizzando anche in uh, di crema questa è una crema che vi è terminata io non so come faccio a tenere le creme non quelle corpo ma quelle viso però mi è stra stra piaciuta vedete, non ce n'è più ce n'è all'interno, ma quella è di un'altra crema che ho travasato e finito subito, perché io non so come faccio, ma vi ribadisco, le creme viso le termino prima delle creme corpo, ma va, sarà che le creme corpo le termino piano piano, vabbè, voglio schiuma le termino subito, ma le creme corpo di meno, un mistero, mm. comunque questa mi è una texture buona, e... Eh... Che dire, non ne appiccicava, eh, non faceva sudare. Al, uh, al, uh, come si può dire. Al contrario di, um, come dire, quella alle rose. Eh, a quella alle rose, sì, quella alle rose. Di, non so come si chiama, quella alle rose. Che ho un bagno non so come spiegarvi però spero che abbiate capito perché io adesso non mi rialzo più per andare a vedere semplicemente a farvi mostrare che crema fosse era proprio il tipo questa qua blu, blu però no, no, non mi piace si sì, un attimo no e niente io adesso mi mi congedo ci vediamo un altro momento ovvero un altro video a parte ok perché voglio fare un'altra parte di video che poi ovviamente cercherò di mm, montarla ma non con questo in un altro video e niente certo ciao ragazzi a presto un bacio e niente mettete like commentate iscrivetevi attivate la campanella e ciao